Si dice spesso: parlane con qualcuno. Quando hai un problema, parlane con qualcuno, trova qualcuno con cui confrontarti, con cui eh, condividere quella che è la tua difficoltà. E questo suggerimento, per quanto sia estremamente diffuso, poi è un suggerimento che ha pro e contro. E i pro sono in realtà molto pochi, eh. pochi ma fondamentali, cioè il pro è di parlarne con qualcuno di qualunque sia la propria difficoltà è che può essere utile che è un pro semplice ma fondamentale fondamentale cioè può essere utile parlare con qualcuno di quelle che sono le proprie difficoltà per avere un altro parere, per poterci ragionare meglio per poter trovare delle soluzioni per poter avere un'occasione di confronto condivisione comprensione può essere utile può essere utile sotto tutta una serie di punti di vista secondo di quelli che sono i propri obiettivi parlarne con qualcuno può essere un'ottima idea nella maggior parte dei casi parlarne con qualcuno è utile ciò non significa che poi, se qualcuno arriva a darci questo suggerimento, spesso è perché abbiamo delle difficoltà nel parlarne con qualcuno. Perché parlarne con qualcuno può avere anche dei contro, può avere questo, questo enorme pro che si eh, poi divide e, e manifesta in tutta una serie di modalità, e può avere anche tanti contro. Cioè, tra i contro che si possono trovare nel parlarne con qualcuno può essere spesso qualcosa legato alla paura alla paura che magari quello che diremo potrebbe come succede in, eh, quando si vede l'arresto di qualcuno tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te la paura spesso che c'è è che quello che diciamo quindi possa essere usato a nostro discapito possa essere usato per farci del male per attaccarci per usarci in qualche modo per manipolarci possa essere usato per ricattarci possa essere usato con tutta una serie di modalità che spaventano che preoccupano ed è ragionevole essere preoccupati di questo come allo stesso tempo però è altrettanto utile cercare il cliente di trovare dei contesti adeguati per parlare di sé per parlare di quelle che sono le proprie difficoltà perché poi, effettivamente, cercare un contesto di fiducia è importante. Quindi, che sia una persona di cui ci fidiamo, che sia una persona con cui abbiamo un rapporto che dovrebbe essere di fiducia, o che sia un professionista che lo fa per lavoro, è vincolato da, anche da un codice dentologico, da un contratto sulla privacy, e quindi, in qualche modo, sarà qualcuno di cui speriamo di poterci fidare. E, ma quindi, un po' questo è una, una paura, una paura che spesso si presenta in maniera frequente, no? Ma non è l'unica. Altre paure spesso sono quelle anche che non devono per forza riguardare l'interlocutore, non è che per forza deve essere l'interlocutore a essere quello che ci fa paura. A volte quando parliamo di noi stessi o vorremmo parlare di noi stessi, a volte siamo bloccati dal fatto che abbiamo paura di poter essere fraintesi. Mi ho paura che l'altra persona non è che debba essere per forza quindi ostile o usare la cosa contro di noi, ma possa fraintendere quello che gli diremo e farsi un'idea sbagliata, farsi un'idea fraintendibile, farsi un'idea uh, un di noi che poi sarà difficile da gestire nelle sue conseguenze, non tanto quindi per una cattiveria altrui, ma perché proprio sinceramente non ha capito, o perché ha capito, ma ha capito un qualcosa che quindi porta a delle conseguenze chiaramente diverse da quelle che vorremmo. Quando tiriamo fuori qualcosa, poi no, lo tiriamo fuori e non sappiamo che conseguenza avrà. E a volte abbiamo paura di queste conseguenze, pensando che siano conseguenze particolarmente intense o significative, quando spesso invece capita che quello che diciamo invece, eh, nella maggior parte dei casi, abbia meno conseguenze di quello che penseremmo, o abbia delle conseguenze comunque che siano realistiche, ragionevoli o utili da un certo punto di vista, perché poi alla fine se contribuiscono, se poi quello che diciamo è reale, è realistico, se quello contribuisce a rendere più reale la realtà, allora quello può essere comunque qualcosa di utile anche se eventualmente un po' doloroso. E sull'essere doloroso questo è un'altra cosa di cui spesso abbiamo paura. Abbiamo paura che quello che diciamo possa essere doloroso, possa essere doloroso per il nostro interlocutore magari, che si sentirà dire qualcosa di spiacevole e ne soffrirà. Ho paura di... Far del male all'altra persona è una cosa che spesso succede quindi ho così a cuore l'altra persona che alla fine non le dico la verità e così facendo la danneggio perché continua a vivere in una menzogna senza sapere qual è davvero la situazione e così facendo quindi nell'idea di prendersi cura dell'altra persona non si sta prendendo in considerazione il fatto che si ha paura di ferire l'altra persona è un qualcosa più legato alla propria paura che non all'altro ma poi, senza dover essere per forza altruisti, a volte si ha paura della propria sofferenza, del fatto che parlare di qualcosa, di un proprio problema, sia doloroso. Sia doloroso perché eh, può, potrebbe portare anche soltanto il fatto di ridire certe cose, di ripercorrere certi ragionamenti, può essere emotivamente doloroso magari. Quindi può essere un non voglio parlarne perché ogni volta che ne parlo sto troppo male. O non voglio parlarne perché poi le conseguenze di quello che potrebbe succedere. Delle, di quello che potrebbe essere il dialogo, delle risposte che potrei ottenere, potrebbero essere ulteriormente doloroso. Potrei avere delle scomode verità da quel confronto e quindi potrei soffrirne. O anzi, potrei anche avere delle risposte ragionevoli e sensate ma che io non riesco a capire e quindi potrebbe essere un'occasione ulteriore per scontrarmi sul quanto io non sono in grado di affrontare le cose quanto sia emotivamente doloroso il fatto di scontrarmi con i miei limiti. O quanto potrebbe essere quindi poi frustrante il fatto poi di avere una soluzione ma di non riuscire ad applicarla e quindi di poi ritrovarmi comunque a barcamenarmi con un qualcosa che è stato utile ma non mi ha fatto fare tutti i passi che avrei voluto e quindi il fatto che quello sia stato un passo in avanti ma non sia stato l'ultimo passo in avanti ma sia l'inizio di un percorso quella volta è frustrante e doloroso e ci spinge a non parlare di quella che era la nostra difficoltà. Come? Un'altra cosa potrebbe essere sempre legata al fatto che parlarne potrebbe invece essere un passo nella direzione desiderata, ma un passo doloroso, un passo legato a qualcosa che eh, mi fa star male e che potrei quindi iniziare a mettere in pratica su qualcosa che quindi comunque non riuscirei a portare avanti come vorrei in qualche modo comunque parlare di quelle che sono le proprie difficoltà quindi può essere una cosa estremamente frustrante e appunto per questo quella conflittualità che si potrebbe creare anche sulla base delle conseguenze anche delle conseguenze utili che ne potrei avere da parlare con qualcuno a volte ci frena a volte per alcune persone avere delle informazioni in più no? sapere una cosa in più anche se è reale anche se è giusta anche se è un passo in avanti è doloroso perché poi anche innesca tutta una serie di automatismi nel modo di pensare all'argomento che fa sì che a volte si finisca per desiderare di saperne almeno possibile, che però è una reazione naturale, comprensibile, ma disfunzionale, cioè eh, se abbiamo una difficoltà, qualunque difficoltà sia, saperne di più è utile. Poi bisogna capire anche cosa saperne fare, poi delle, proprio delle cose che si sanno. Quindi, anche quello quindi è un qualcosa che ha dei pro e dei contro. È, è difficile, quando noi suggeriamo a qualcuno di parlare di, con, della propria difficoltà, parlarne con qualcuno, il suggerimento è molto rapido, molto semplice, ma poi nei fatti a volte l'esperienza è più complicata di quello che sembra. È per questo che affrontare certi discorsi in un contesto professionale ha tutto un suo senso, una sua importanza. E, Un'altra cosa che forse può essere utile considerare è che appunto spesso si innesca un meccanismo per cui di certi argomenti non vorremmo saperne nulla e questo allontanarci dal sapere di quell'argomento per paura, per evitare, per, per timore, questo aspetto prudenziale è un qualcosa che a volte ci fa finire per stare maggiormente nel problema, che è un qualcosa di doloroso ma, per quanto quindi non sia una soluzione, spesso alcune persone lo preferiscono. Quindi non è soltanto paura di, ma anche preferire di stare un po' male. Perché quello che può succedere a volte che nel parlare è anche il timore che parlando magari si sfoghi e si sfiammi un po' dell'intensità emotiva che si prova, ma, che questo, ma avere la conseguenza che questo sia soltanto temporaneo, che poi non sia la soluzione. Ed effettivamente è così, cioè parlare semplicemente di qualcosa, tirare fuori semplicemente quello che sia dentro, eh, di per sé ha un'utilità estremamente limitata, se no sarebbe soltanto un eh, se, no, se, se per risolvere certi problemi bastasse dirli ad alta voce, sarebbe molto semplice la vita, purtroppo non è così. Certi problemi spesso vanno capiti, vanno capiti come funzionano, vanno capito come gestirsi, eh, trovare le soluzioni strategiche all'interno di quella difficoltà per affrontare al meglio, non basta semplicemente tirarle fuori. Alcune persone però hanno paura che tirandole fuori la propria carica emotiva diminuirebbe e hanno paura che diminuendo la propria carica emotiva avrebbero con sé come conseguenza fatto di iniziare a distrarsi, di iniziare a non porci più la giusta attenzione. E quindi di perdere quella carica, quell'intensità che invece gli è utile per affrontare al meglio il problema. E questa cosa quindi è un ulteriore ostacolo che per alcune persone porta a non parlare della propria difficoltà, e in tutti gli esempi che ho fatto fino adesso, non parlare delle propria difficoltà è tendenzialmente è un errore. È un errore perché le risorse che tutti noi abbiamo, le competenze che noi abbiamo, le consapevolezze che noi abbiamo di noi stessi, degli altri, del mondo che ci circonda, sono sempre limitate e quindi in qualche modo confrontarsi con gli altri, che è un aspetto fondamentale di certe fasi della nostra vita, magari anche dell'adolescenza, eh, confrontarsi con gli altri è un momento fondamentale di crescita per rendere il più realistico possibile il nostro modo di vivere nel mondo ed è un qualcosa che però appunto per alcune persone è doloroso perché appunto è un qualcosa di tipicamente adolescenziale il fatto di confrontarsi con gli altri e l'adolescenza per tante persone è una delle fasi più dolorose della loro vita il momento in cui ci si scontra con gli altri e spesso si scopre che il mondo non è eh, tutto piacevole come avremmo desiderato purtroppo al mondo c'è un sacco di gente antipatica e il fatto di Scontrarsi anche con questo tipo di persone a volte porta a chiudersi in se stessi e a parlare di meno, e anche quello è un problema. Perché poi si parla di meno e si finisce per isolarsi inevitabilmente come a volte si può, può esserci anche l'esperienza appunto eh, di finire per evitare gli altri non tanto perché si ha paura degli altri o perché si trova gli altri sgradevoli ma perché si trova che gli altri siano poco significativi alla fine le persone intorno a sé magari sono poco competenti, poco stimolanti e quindi ci si dice, Vabbè, a questo punto ma, mi, mi risolvo da solo le cose, è meglio, perché no? però questo, che è una cosa anche altrettanto comprensibile, è una cosa che trova il suo limite quando poi ci scontriamo su argomenti che non sono di nostra competenza se a prescindere da quanto possa trovare che gli altri possano magari non essere attendibili se poi però mi si rompe la macchina, non è che posso diventare meccanico e ripararmi la macchina, poi mi si rompe la lavastoviglie e divento tecnico e vado a ripararmi quella, poi mi perdono dei tubi e divento idraulico. Eh, non, è, non posso far tutto, cioè qualcuna cosa cose posso farmele, ci mancherebbe, un po' di sana manutenzione posso farmela da solo. Però per certe cose serve a volte andare a guardare un punto di vista professionale. Si tratti di salute vado a cercarmi lo specialista in quel campo specifico su cui eh, ho un problema, eh, si tratti quindi di corpo vado dal medico specialista, si tratti di eh, difficoltà emotive vado dallo psicologo psicoterapeuta ma anche fosse quindi un problema di, di tasse non vado dal, eh, dal mio amico che sento come paga lui le tasse vado dal commercialista e sento un parere eh, attendibile del eh, come si dovrebbe fare quella tipica quella determinata cosa vado al caf o vado eh, dove è comodo o sensato che io vada non possiamo essere specialisti e tecnici di tutto serve cercare di collaborare con gli altri per cercare di eh, trovare uno spazio di condivisione in cui la condivisione non sia soltanto quell'esperienza che magari in tanti hanno fatto del dico qualcosa mi sento rispondere con qualche mugugno o qualche mm, eh beh, è difficile è dura la vita che cosa ci possiamo fare non è quello quello è purtroppo il fatto che la condivisione spesso è un po fine a se stessa quando non è quello che cerchiamo allora è utile effettivamente andare a cercare un aspetto un modo professionale di condividere però per scendere da questa riflessione poi specifica cerchiamo sempre, perché no, di trovare un punto di riferimento che sia di persona, che sia online, che sia professionale, che sia altro, però cerchiamo di trovare un riferimento negli altri perché qualunque sia la nostra difficoltà ricordiamoci che non siamo soli, cerchiamo di chiedere aiuto che è il primo passo per migliorare. Un saluto da Valerio Celletti, ci vediamo nel prossimo video.